Paziente. Eri ricoverato qui? Sei un uomo? C'è qualcuno che mi sente? Qui. Sì. Questo è quello che vedo io, senza l'infrarosso acceso. Ora accendo l'infrarosso, perché altrimenti... Ecco, io vedo attraverso il monitorino della, della videocamera. E' cos'era qua? Ho sentito rumore, non so se si è sentito. Cos'è lanciato? Certo che qua fa, inizia a calare la temperatura, eh. Guardate, adesso vi faccio vedere. Aspettate, eh. Chi c'è? Sei tu che fai rumore? Penso che questo si sia sentito bene. Anche... Io ho capito che ci sei, però ho bisogno di prove. Ok? Smetti di far rumore e accendi le lucine del mio K2. Puoi far accendere le lucine del mio capo? Ok. Bravissimo. Ok, ok, ok, ok. Ok. Ho capito. Posso farti alcune domande? Sì, sì. Ok. Perfetto, grazie. Sei un uomo? Sei una donna? Una donna, ok. Ok, grazie. Eri una paziente? Mi va se parliamo con un altro strumento che ho qui? non riesco a prendermi intorno ah, scusate ok accendo allora il gloss box vuoi dirmi come ti chiami? allora acceso lo strumento come ti chiami? come? mi hai detto che volevi parlare con me no? hai qualcosa da dirmi? sei una paziente no? vuoi che entro in una di queste stanze? Stavi in una di queste stanze? Avanti, puoi parlare ora. Dimmi il tuo nome. a capire quello che dico perché sei ancora qui eri tu a fare quei rumori prima Allora, accendo anche un, un registratore vocale. Un lampo. Il KFA2. Vuoi parlare con me? Mi vuoi dire qualcosa? Allora ci sei, vedi che ci sei? Mi accendi il K2? Allora, smetti di usare questo strumento e inizi a parlare con quell'altro. Sicuro di essere una donna? Prova a comunicare con quell'altro strumento. Fa rumore, ma non ti fa niente, senti anche la tua voce mentre parli. Ehi, fino al rosso, ho capito che ci sei, ho capito che ci sei, ho capito che ci sei. Vuoi che vada sopra al secondo piano? però non mi devi prendere in giro eh? io vengo su al secondo piano però tu parli con me attraverso il ghost box ok? non devi lanciarmi nulla addosso ok? devi solo comunicare con gli strumenti che ho in mano prendi energia dagli strumenti e parla con me ok? ok? io vengo al secondo piano ma tu parli con me attraverso gli strumenti e prendendo energia solo e soltanto da quelli ok scale no qui no grazie adesso inizia a salire un po' d'ansia perché non so come comportarmi con questa entità non mi ha voluto dire il nome non mi ha voluto adesso mi sto veramente spaventando è difficile rimanere calmi ma devo devo. sto venendo su ok? però non voglio che sposti le robe non voglio che sposti nulla perché mi stai spaventando e se mi spaventi vado via lo sai, vado via ok? non spaventarmi più ok? sto venendo su Ragazzi sto tremando, mi scuso, però penso che si possa capire perché. Ok, queste sono, queste sono le scale. non sarei a non cadere. sto venendo su non fare rumori ok non spaventarmi perché vado via in questa stanza sono al secondo piano oh mamma mia metto il cavalletto un attimo per mettere sulla videocamera così le mani libere Non muovere gli oggetti, ok? E cerca di parlare con me solo attraverso il Ghost Box. parlare con me ora lo puoi fare attraverso uno sforzo parlami Riesci a parlare? Dimmi il tuo nome. Ok, allora dimmi il tuo nome. nome, come ti chiami? preferisci spostare le cose? questo è il tuo modo di comunicare? stai in questo modo Vuoi stare qualcosa? ok ok ok allora spengo la radio ok? non so se si sentite Non so, è la prima volta che mi capita, non ho mai trovato un'entità che comunicasse solo in questo modo. A questo punto continuerò l'immagine troverò nei sotterranei, vediamo. Ok, allora adesso ci spostiamo nei sotterranei. ok? No, vabbè. No, è ok.